eccoci pronti al secondo tutorial dopo aver installato Wordpress, aver trasferito via FTP i primi plugin e la, il nostro tema PAS 2013, dopo averlo attivato, dopo aver fatto le prime operazioni di configurazione del plugin di gestione degli eventi e della home page, adesso andiamo a fare delle azioni successive che sono sul nome del sito e poi sulla gestione dei vari menu per fare questo teniamo presente il sito di riferimento quello in cui il nostro tema è installato compiutamente e adesso lo vediamo un attimo giusto per averlo come riferimento mettiamo qua un titolo aspettiamo la gestione qua delle notizie, delle informazioni sotto e ci preoccupiamo adesso dei vari menu glossario, accessibilità dove siamo contatti e poi i vari menu per soggetti quello di chiusura del nostro footer e poi i menu di navigazione principale sulla sinistra benissimo andiamo in amministrazione, andiamo in bacheca prima cosa che facciamo, qua gli cambiamo nome e scriviamo non so, il nome del nostro sito, chiamiamolo non so, istituto comprensivo di Bruzzano, un nome messo così a caso. Come facciamo? Andiamo in impostazioni generali, titolo del sito, istituto comprensivo di Bruzzano. Ok, poi, che, poi in provincia di Milano scriviamo sotto. Questo qua del motto è del tutto inutile, possiamo togliere. Intanto avete visto il nostro tema, non lo prende in considerazione. Salviamo le modifiche. Andiamo a vedere, vedete che qua compare, eh? già che ci siamo, mettiamo una I maiuscola e risalviamo Andiamo a vedere se il cambiamento, vedete, è stato preso perfetto, adesso ci occupiamo dei vari menu torniamo in bacheca allora, adesso costruiamo le prime voci di menu superiore glossario, accessibilità dove siamo contatti poi avete sempre a disposizione il modello di sito per poi riempilo di contenuti ma vediamo come fare questo pian pianino torniamo sul nostro sito e creiamo una nuova pagina che chiamiamo glossario. Già che ci siamo, andiamo a mettergli anche il suo contenuto. Come facciamo a mettergli su un contenuto? In questo caso, brutalmente, lo prendiamo da qua. Come? e incollando. Questo è il titolo glossario che noi abbiamo già inserito. Andiamo a copiarci tutto senza ritegno diremmo eh. alcuni contenuti comuni sono fatti per essere utilizzati fino a ritorno all'indice alfabetico selezionato tutto CTRL C andiamo qua e facciamo in modalità visuale eh, non HTML ci facciamo un bel CTRL V ecco e l'andiamo la anche a pubblicare abbiamo fatto la pagina glossario in modo analogo costruiamo le altre pagine che sono accessibilità dove siamo contatti e poi lascio a voi la scelta eh, di seguire un po' le indicazioni che qua ci sono ma questi sono poi abbellimenti sistemazione che faremo in seguito adesso noi ci accontentiamo di creare la struttura glossario li abbiamo messo facciamo accessibilità torniamo sul nostro sito nuovo pagina la chiamiamo accessi cosa c'era scusate non mi ricordo più accessibilità ok accessibilità pubblica Poi dopo vediamo se riesco a ricordare a memoria più di una parola per volta dove siamo i contatti nuova pagina dove siamo, pubblica, nuova pagina, contatti. Poi se uno, chiaramente, ne vuole mettere altri, li aggiungerà, contatti, pubblica. Eh, questo è un esempio, ovviamente, Noi la nostra indicazione, però sulla vita di fare dei cambiamenti, delle aggiunte o altro. Bene, le abbiamo create, ma non le vediamo ancora. Eh. Se andiamo sul nostro sito, il comprensione di Bruzzano, vedete che ci ho messo un po' dappertutto, non va bene, no? altri io voglio soltanto qua in alto bene, allora andiamo ad agire e poi non tutte attaccate, che brutte che sono come facciamo a sistemarle nel menu già predisposto? andiamo in aspetto menu e ci andiamo a fare qualche bella operazione stiamo parlando dei menu orizzontali ci creiamo un menu Vedete, qua sulla destra, nuovo menu, chiamiamolo menu superiore. Creazione menu. Perfetto, è stato creato. E adesso mi dice seleziona gli oggetti che fanno parte del menu superiore. Scendo giù e vedete che lui mi offre già a disposizione le ultime pagine realizzate. Cosa mettiamo lì dentro? Mettiamo solo questo: contatti. Dove siamo? accessibilità glossario aggiunge che cosa al menu quale menu quello che è attivo eh? quello che era stato creato prima è l'unico per cui l'unico attivo vedremo poi da cosa noi capiremo quale attivo e quale no benissimo abbiamo creato vogliamo modificare l'ordine tiriamo su e giù vedete trascino facciamo l'accessibilità qua ma non so magari uno poi dove siamo vuole invece metterlo per primo eh? adesso non è che serve proprio identici identici può anche cambiare l'ordine salva menu e in realtà non lo vediamo ancora perché l'abbiamo creato l'abbiamo nominato ma non l'abbiamo ancora sistemato nella sua posizione posizione del menu menu 1 è quello più in alto menu 2 è quello dei soggetti menu 3 è quello del piedi pagina menu 1 cosa ci mettiamo menu superiore salva Andiamo a vedere se è vero, abbiamo salvato, è stato aggiornato, andiamo a vedere. Ed eccolo, contatti, accessibilità, glossario, dove siamo. Andiamo qua a vederci il glossario, ecco che noi troviamo il nostro bel glossario, sistemato esattamente come era nel nostro modello iniziale. Benissimo, adesso però dobbiamo sistemare le voci del menu che sta qua in mezzo, perché se sono le mette tutte. E allora si tratta adesso di creare il menu Docenti, Studenti, genitori, e Personale Ata. E collegati, e collegati lo messo già lui. Facciamo Docenti, e Studenti, Lascia a voi, genitori e Personale Ata. Allora andiamo a vedere nel nostro modello. Si tratta di menu molto particolari. Sono menu che hanno al proprio interno delle informazioni che potrebbero anche essere legate a delle sottopagine docenti e poi un filtro delle comunicazioni. Vedete che qua c'è il nostro archivio. Sono pagine particolari. Sono pagine che al proprio interno filtrano articoli che sono state categorizzati in un particolare modo. Ma capiremo meglio proprio quando passiamo all'operatività. Cioè ora. Dobbiamo creare le categorie, docenti, studenti, genitori e personale ATA, che saranno poi associati agli articoli che andranno a essere depositati in quei contenitori. Quindi, basta parole, facciamo, passiamo all'azione. Creiamo le categorie. Quali? Eh, vedete, pagine particolari. Qua sono, chiamavamo una volta pagina con categoria. Creiamo la categoria docenti, aggiungi nuova categoria, poi creiamo una nuova categoria che è studenti, studenti e l'abbiamo creata, poi creiamo la categoria cos'era genitori o famiglie, insomma genitori, mi sembra che vada bene, e creiamo la categoria personale atta. qua le abbiamo aggiunte bene adesso noi dobbiamo creare le pagine che saranno associate a questa categoria quindi nuova pagina adesso io faccio solo pagine docente e studenti lasciavo le altre due docenti e questa è una pagina particolare è una pagina che è associata a una categoria Lasciamo, e questa è una novità del tema di adesso rispetto al precedente, che aveva un template a parte, gli lasciamo allo standard, e come facciamo a dirgli che lui deve essere associato alla categoria docenti, che abbiamo creato prima e non, eh, non avremmo il materiale no, per poterla abbinare. Elenco categoria, seleziona, e andiamo a cercarci, docenti, perfetto pubblicato, adesso non pubblichiamo nulla poi ovviamente uno può anche mettere un testo che è sopra il filtro e ci creiamo poi la pagina studenti nuova pagina studenti, a cosa l'abbiniamo? Eh, l'abbiniamo alla categoria studenti fatto e andiamo a pubblicare fatte le pagine le vediamo? no, dobbiamo mettere nei menu aspetto, menu e ci creiamo il nostro nuovo menu orizzontale, quello superiore, quello che sta in alto, il menu orizzontale e quello che è intermedio. Ok, eh? Beh, potremmo anche chiamarlo anche menu intermedio perché sono tutti orizzontali, ma il nome è del tutto a scelta, eh? non compare da nessuna parte, come se fosse una sua etichetta. Seleziona quali oggetti, e eh? vedete qui è il, neretto, è il nero più scuro, il menu orizzontale, stiamo lavorando sul menu orizzontale. Cosa gli mettiamo? Gli studenti i docenti Aggiungi il menu Mettiamo Qui adesso sono sopra gli studenti Suono vuole che siano sopra i docenti Lo tira su Lo tira giù l'altro Aspettate Facendo pasticci Non sono bravissimo eh, Con il spostamento del mouse Salva il menu Abbiamo finito? No Dobbiamo dirgli Che il menu 2 è il menu orizzontale Salva ok, visualizza sito, ecco, vedete, ci sono soltanto docenti e studenti, perché l'abbiamo creato, come compito mettere gli altri due, eh, con la stessa procedura, genitori e personale. Clicco su docenti, sono nella pagina docenti, vedete, eh, con le briciole di pane attivate, vedete che ho già pronto l'archivio di tutte e sole le e gli articoli, cioè le comunicazioni e le news che saranno categorizzate come docenti. Benissimo, questo l'abbiamo fatto e andiamo adesso a crearci invece il menu sotto, perché finché non lo creo lui mette tutto. Bene, cosa abbiamo sotto? Andiamo qua, qua abbiamo la pagina note legale, privacy e crediti. Io metto soltanto note legali e lascio a voi il completamento. Magari faccio anche un copia e incolla del testo. Bene, andiamo allora adesso in bacheca e ci creiamo la nuova pagina Note legali. Note legali: abbiamo già il testo da cui prendere spunto. Parte da qua ovviamente poi migliorato il testo, fate quello che volete, però questa è una base di partenza. Date a controllare l'istituto, qua dovremo aggiungere quello che è tipico del nostro, di Bruzzano, leggete sempre eh, quello che scrivete ovviamente. Comprensivo di Bruzzano, CTRL C, andiamo qua, CTRL V e ancora anche qua. è fatto. E qui c'è tutto, l'Istituto Comprensivo di Bruzzano. Questi testi sono presi da siti di altre scuole, in particolare questo dal sito di Angelo Paganini. Qui ci teniamo eh, che i contenuti di questo sito siano liberamente distribuibili, licenza, creative commons e tutto il resto. Fatto e andiamo a pubblicare la pagina. Naturalmente, poi voi create una nuova pagina e fate lo stesso con privacy, o oh, come dicono i puristi no? A lingua, in lingua inglese si direbbe privacy, e privacy è all'americana. Torniamo qua, e adesso ci creiamo il menu sotto il menu inferiore. Vedete che la gestione dei menu, quella orizzontale è semplice, quella verticale è leggermente diversa, ma una volta fatto uno si capiscono tutti. Aspetto i menu. Dobbiamo mettere il menu 3, creiamo il menu inferiore. Creazione menu e quali mettiamo che cosa: note legali, aggiungere il menu. Ricordatevi sempre di cliccare su salva il menu, se no, non è salvato il passaggio. E menu 3. Lo vedete, può anche mettere due volte lo stesso menu, mettiamo il menu inferiore salva e vedrete. Che il nostro sito sarà dotato del menu con note legale e eh, vedete qua nicoletta bianca è stata riportata insomma stiamo già lavorando in maniera corretta bene 15 minuti e 28 sono sufficienti per chiudere non c'è stato il menu verticale come tempo e lo faremo col terzo tutorial